Siamo qui con Antonietta De Luca della, del Comune di Modena e le volevo chiedere cosa fa il Comune eh, riguardo gli sportelli sulle, sulla questione delle vittime di, di violenza o di altre cose? Allora, il Comune di Modena è attivo già dal 1997 gli sportelli denominati sportelli non da soli, sono degli sportelli che sono, nati, che sono nati per dare supporto alle vittime di alcune fattispecie di reato, prevalentemente reati predatori, quindi scippi, rapine, furte in casa. Si occupano quindi di accompagnare la vittima nel rifacimento dei documenti, piuttosto che dare informazione e anche di mh, indirizzarli ai servizi di supporto psicologico. Inoltre il Comune di Modena dal metà degli anni 2000 ha istituito un fondo di aiuto alle vittime di alcune fattispecie di reato che dà un piccolo contributo per il rifacimento del furto delle chiavi di casa piuttosto che eh, delle chiavi dell'auto oppure il rifacimento di serramenti che sono stati divelti in caso di furto e recentemente partecipiamo a questo progetto dalla Regione emilia Romagna finanziato dal Ministero della Giustizia qui abbiamo istituito lo sportello eh, per le vittime un sportello generalista si tratta praticamente di uno sportello che ehm, offre accoglie, informazione e accoglienza a qualsiasi eh, vittima di qualsiasi tipo di reato indirizzandola ai servizi del territorio nonché ai servizi anche istituzionali che supportano le vittime poi, nella specificità del, del singolo reato. La, cosa, la novità insomma, di questo sportello è che, eh, oltre ad avere appunto, operatori eh, preparati per raccogliere le vittime in senso lato, eh, oltre alla presenza di psicologi nonché di avvocati, perché lo sportello offre anche consulenza, prima consulenza psicologica e prima consulenza legale, ci sono anche dei mediatori culturali in modo tale da poter affrontare anche eh, vittime, comunità insomma, straniere, riuscire insomma, anche in questi casi ad essere efficaci.